Buonasera e bentornati a Klagemawa TV. Fukushima, un segno del tempo? Chi pensa ancora a quale miseria ha portato sul Giappone lo tsunami e la catastrofe atomica di Fukushima del 2011? Solo alcuni messaggi isolati arrivano fino a noi in Europa. Una ricerca indipendente, per esempio, conferma che in tutto il Giappone l'aumento delle mortalità dei neonati ha raggiunto il suo culmine nel secondo e nono mese dopo la catastrofe, e cioè nel maggio e nel dicembre del 2011. Naturalmente maggiormente accentuata nella zona attorno alla centrale nucleare di Fukushima. In questa ricerca non sono ancora registrati casi di aborto spontanei e di infertilità, ma è già riconoscibile un chiaro regresso delle nascite. E questa è solo una delle conseguenze del drammatico impatto di una catastrofe nucleare. Dopo l'esplosione del reattore nucleare di Chernobyl si poterono osservare gli stessi effetti nel giugno del 1986 e nel febbraio del 1987, quando perfino nel sud della Baviera furono registrate le più forti precipitazioni radioattive chiamate anche fallout. Ci si chiede se è diffusa abbastanza la consapevolezza che se Chernobyl era soltanto un singolo avvenimento Oggigiorno Fukushima è ovunque e solo una conseguente chiarificazione di tutti i retroscena e le vere intenzioni degli avvenimenti globali potrebbe preservare l'umanità da ulteriori Fukushima. Con questo vi lasciamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata del Muro del Pianto. Arrivederci.